ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione di Minecraft Ita allora come avete visto dal titolo ehm, il titolo è una prigione per streghe praticamente vi faccio vedere quello che eh, ho fatto è ancora da finire ci vuole un po si vede già da là una struttura adesso vediamo se riesco riesco a ciccarla Ok, grazie a Fedefonling mi salvo. È da un po' che non vengo su quest'isola, sinceramente. E questa è la prigione per villager e eh, streghe e mob che ho fatto. Allora, ho strutturato le varie celle, come vedete, qua da finire è un 3x3 e andiamo. Vi faccio fare un tour per del. Uh, questo si chiama Francis, è eh, il primo villico che ho portato. Qui abbiamo Pietro, un altro villico E poi abbiamo un po' Ugo Questi sono gli indici che ho portato i primi Questo è ancora un... senza nome Perché alcuni devono ancora prendere le targhette tagli. Poi abbiamo un po' di villici What the fuck? Ma che cazzo? Che cazzo è successo qua? No, scusi come cazzo? Come cazzo ha fatto? Cioè... che si sono riprodotti attraverso le celle Cioè, come cazzo hanno... Come cazzo hanno fatto? No, dai, raga, cioè... Vedermi che attraverso il muro sono riusciti... Io non gli ho dato niente, ma che cazzo sta succedendo? Cazzo succede? Che cazzo volete? bruciate ma no, non possono essere che cazzo è successo c'è cioè... dentro tutti è finito aspettate che non mi chiudano fuori Dentro, forza, bruciate. Devo bruciare. No, che cazzo! Ma cazzo. No, fuggitivo ora 3. Fuggitivo ora 3. Tu, beh, tu che sei sopravvissuto. Farai il guardiano delle prigioni. qua che è un lavoro difficile. Eh. Te la senti? la senti? Ha ah, già capito, guardate, guardate, guardate. Ha già capito che deve andare a controllare. Guardate che sentinella proprio. Cioè, è già entrato nel lavoro, guardate, proprio si mette lì, passa le celle. Tu fai bravo, guardate qua, guardate che roba. Il controllo uno a uno, guardate. Dobbiamo, una, dobbiamo dargli un nome. Dobbiamo dargli un nome a questo. Aspetta che. per evitare piazziamo un po' di tossi guardate che cazzo no dai ragazzi, ragazzi guardate qua ma che figata ragazzi c'è cioè, eh... l'importante è che non vada sul pleasure, non vada di sotto non dovrebbe attivare la pleasure plate vietato in crescente. lui in teoria non dovrebbe entrare anche se potrebbe perché era un tutto il guardiano tu sarai il guardiano della prigione e questo aspettate un attimo che devo sterminarlo Vediamo se annega Acchio. Ok facciamo così e gli diamo fuoco Aspettiamo che crepi Ok Che bravo. è bravo il mio cucciolotto è bravo il mio cucciolotto è bravo ok Ok allora adesso sinceramente non avevo più una spada porca miseria allora questa è la zona più pericolosa allora questi sono i mob questa è la zona di mob sotto che Ovviamente piazziamo a ovunque Comunque, non si sa mai. Qui abbiamo il primo mob che è spawnato all'interno. Che è la befana, si chiama una strega. E da qua prendiamo il prigione della strega. Qui abbiamo l'altra. Qui abbiamo Scheletrigno. Se andate a vedere i video di Rurof, scoprirete. Perché. miseria, guardate come mi punta! Non mi può colpire, vero? Porca miseria! Mi ha colpito! Poi qui abbiamo... Beh, questo l'ho messo in creative perché era impossibile metterlo, mentre gli altri sono tutti spawnati. E, uh, a parte questo qui, gli altri sono stati messi in creative. Cioè, se... A parte quello lì che è stato messo in creative, gli altri sono spawnati perché questa è una zona di... Oh, guardate la roba! C'è nato anche un creeper, porca miseria! Questo non deve succedere. Oddio. Allora, qui abbiamo un altro scheletro che si chiama Scrocchio. Questi qui sono gli Enderman. Che meglio, non guardare. adesso i due fratelli Enderman: Andy ed Ducky. Poi stiamo attenti, che non so, non ho più idea di quello che succede. Qui abbiamo un Creeper. Mentre questo dovrebbe piazza un po' di torce Ma cosa c'era? Ah qua c'era Batman il pipistrello avevamo un... ingabbiato anche il pipistrello è vero che è rimasto qua lui è Batman il pipistrello e poi abbiamo Frankenstein che è questo zombie villager e non vi dico cosa c'era sotto ma se non sbaglio avevo visto per poco tempo fa c'era uno scheletro Resta pure lì Dovremmo mettere tutte le targhette. Questa è la prigione che sto fabbricando. E gli scheletri sono pericolosi perché cara, riescono a colpirti attraverso le sbarre. Cioè questo non, non me l'aspettavo. È da finire. Albert E là? Cioè, guardate, guardate. Di qua no? però se attraverso le sbarre, qua riescono a colpirti ok, a parte quelle cose stranissime che sono successe che veramente, non so, scrivetemi nei commenti cosa, secondo voi, cosa è successo cioè, ma... vedete? cioè, è demonia che sta prigione cioè, si aprono le porte da soli e cioè, sto qua sicuramente fuggirà e morirà qua... vabbè comunque quella, spiegatemi secondo voi com'è possibile che i villager si siano riprodotti all'interno delle celle restando comunque separati perché cioè, io ero sicuro di averne portato uno alla volta, cioè, portato uno alla volta, prima uno, poi l'altro, ho iniziato a riempire tutto e sono appena arrivato e mi trovo pieno di villager in una cosa, non so proprio come sia possibile quindi spiegatemi come, nei commenti cosa può essere il successo e datemi consigli se volete comunque che la, quella è l'altezza che ho pensato di fare ma di chiuderla qua e proseguire di sotto quindi vi la <ride> pazzesco vedete una freccia conficcata nello stomaco nel, nel, nel fegato nella milza non so un po', nel pancreas ma oh, qua il pancreas Boh vabbè, un, c'ho una freccia conficcata nel fianco e con questa visuale del temporale e della mia bellissima prigione vi saluto, vi lascio, vi ricordo di iscrivervi eh, Passate a vedere anche il canale di Nicky Boy e Matt vi ricordo di lasciare like, commentare farmi sapere cosa può essere successo tra poco faremo anche comunque, continueremo a fare le challenge, fatemi sapere che challenge volete, che episodi volete, vi lascio con un saluto elettrizzante. bella ragazzi, ciao!